Buongiorno, eh, buongiorno eh, ai nostri ospiti. Eh, purtroppo devo comunicarvi subito che il ministro Provenzano ci ha scritto non più di cinque minuti fa per dire che ha avuto un contrattempo improvviso e non rinviabile. Eh, mi dispiace molto, ma sono giornate compresse. Vi prego di estendere le scuse anche al direttore Robustelli e agli altri ospiti. Eh, questo... Ci dispiace molto, ma insomma ci lascia qualche minuto in più per il nostro, per il nostro panel. Quindi benvenuti al, al primo panel di questa settima edizione di Hawken We Govern Europe, eh, che è dedicato al Recovery Fund, la, la risposta dell'Unione Europea per, risolver, se, per risolver, risollevare l'economia. Eh, segna una svolta nella governance europea i nostri panelist sono eh, Nathalie Tocci che è direttore dello dell'OIAI eh, l'Istituto per gli Affari Internazionali nonché uno dei consiglieri dell'altro rappresentante per la politica estera Giuseppe Borrell Tito Boeri professore ordinario di economia del lavoro alla Bocconi eh, nonché per eh, 5 anni come tutti sapete è stato presidente dell'Inps eh, Marco Buti che è capo di gabinetto del commissario eh, Paolo Gentiloni, commissario europeo all'economia, e eh, Fabio Massimo Castaldo, eh, esponente del Movimento 5 Stelle, vicepresidente del, del Parlamento europeo per la seconda legislatura. Eh, cioè la seconda legislatura che svolge questo, questo importante ruolo. Eh, io inizierei, siamo perfettamente in tempo, eh, inizierei questo nostro incontro eh, dando la parola a, a Nathalie Tocci, direttore dell'OIAI, partendo proprio dal, dal tema del, del nostro evento, cioè questo accordo di luglio è partito con l'accordo di luglio, faticoso, quattro giorni di consiglio europeo, giorni e notti, lo ricordiamo tutti, è partito un gigantesco programma di aiuti per fronteggiare la, la crisi economica nata dalla pandemia. Ecco, questo secondo te Natali è, è stato davvero un, un passo fondamentale, come dicono alcuni, nel processo di integrazione dell'Unione, anche se per molti è un passo fondamentale, per altri è soltanto un embrione. Ma è forse la prima volta che l'Unione riesce a dare una risposta così coraggiosa e complessiva a una crisi, diversamente da come fu in passato non so, la crisi migratoria o la crisi finanziaria del 2008 che diedero diciamo così, delle, delle risposte incompiute e comunque molto, molto problematiche. Adesso al di là delle difficoltà di questi ultimi giorni, sei d'accordo che si è trattato di un passo in avanti fondamentale o meno? Prego Natalia. Sono, sono d'accordo e, e credo che in realtà mh, il punto di partenza dell'analisi sia esattamente quella che citavi Pocanzi, ossia come dire, da, da dov'è che veniamo? Cioè, veniamo da dieci anni in cui l'Unione Europea ha attraversato una serie di crisi, in realtà sono 15 anni se vogliamo partire eh, dalla crisi costituzionale, però diciamo dagli ultimi 10 anni se partiamo appunto dalla crisi dell'Eurozona per arrivare alla crisi del, del Covid, passando appunto per la crisi migratoria. In queste due prime crisi, ossia quella dell'eurozona e quella migratoria, diciamo che nella prima abbiamo evitato il collasso, ma non è che proprio come dire, siamo andati alla grande, cioè abbiamo fatto il minimo sindacale per evitare il crollo dell'eurozona, che per carità, date le circostanze, va anche bene, però non è stato un grandissimo successo. Nel secondo caso, ossia quella, la, crisi, la cosiddetta crisi migratoria, eh, perché poi quanto effettivamente sia stata crisi è, è un'altra discussione. Eh, è stato un fallimento totale, mh? perché sì, c'è stato l'accordo con la Turchia, e via dicendo, però il vero punto è che siamo stati totalmente incapaci di trasformare questa crisi in quello che generalmente fanno le crisi all'Europa, ossia, rappresentano. Eh, in senso molto appunto eh, deloriano, l'opportunità per un passo avanti eh, nell'integrazione. E questo non è assolutamente venuto, è avvenuto nel caso della crisi migratoria. Cioè c'è stata la totale incapacità di arrivare, e ancora siamo lì, eh, di arrivare a una reale politica comune per quello che riguarda eh, la migrazione e l'asilo. Diciamo che se ci fosse stato un terzo fallimento con la crisi eh, della pandemia, Sarebbe stato un fallimento di troppo, cioè, sarebbe stato, sarebbe, a mio avviso, avrebbe rappresentato una crisi esistenziale per l'Unione, non solo perché il Covid rappresenta di per sé una crisi letteralmente esistenziale eh, per i nostri cittadini. Ma anche perché avrebbe appunto rappresentato una crisi esistenziale per il progetto europeo. E, e così si diceva in quelle prime settimane, cioè se, se ritorniamo appunto alle prime settimane di, di marzo e di aprile, eh, effettivamente qual è il senso comune? Ari eccoli, a rieccoli che hanno come, dimostrato che non c'era solidarietà nella crisi dell'eurozona, non c'è stata solidarietà nella crisi della, eh, migratoria e adesso di nuovo non c'è solidarietà nel caso della crisi della pandemia. E così non è avvenuto. E quindi questo diciamo, è il primo motivo, a mio avviso, fondamentale che spiega perché le decisioni prese a luglio e adesso ci auguriamo concluse e che si concluderanno eh, a breve rappresentano un reale punto e momento di svolta nel processo di integrazione. Poi abbiamo e arriviamo ai contenuti. Cioè, motivo di svolta perché al di là come dire, di questo processo no, che ci accompagna, queste, queste crisi, questa successione di crisi che ci accompagna negli ultimi dieci anni, in questo caso per questa crisi abbiamo utilizzato, tra virgolette, la crisi non solo per dare quindi una risposta europea alla pandemia, ma anche per fare quel cosiddetto appunto passo integrazione, utilizzare la crisi per fare un passo avanti. Allora, si è parlato molto no, di questo accordo come un momento, tra virgolette, hamiltoniano. A mio avviso non è un momento hamiltoniano, forse può dare avvio a un processo hamiltoniano, ma in realtà l'integrazione europea è un processo, è un viaggio, eh, e quindi, appunto, poco, mh, poco si addicono diciamo, uh, un po' i paralleli storici con, con gli Stati Uniti. Uh, se vogliamo, è un momento deloriano, uh, e quindi, appunto, l'utilizzo di una crisi per andare avanti nel processo di integrazione. Terzo e ultimo motivo per cui credo sia così fondamentale. È che attraverso la risposta Next Generation EU uh, e uh, il quadro plurinale finanziario si inizia a dare sostanza a perlomeno due delle tre e magari poi sulla terza possiamo ritornare perché è quella che è più nelle mie corde ma due delle tre priorità di questa commissione cioè questa commissione è arrivata parlando di verde, parlando di digitale e definendoci una commissione geopolitica. Diciamo che il geopolitico l'abbiamo un attimino messo da parte e magari su questo ritorniamo più tardi. Uh, ma sicuramente nel verde e nel digitale, mentre pre-Covid erano, diciamoci la verità, slogan, ma slogan anche eh, se andiamo poi a, a vedere il modo in cui la commissione stessa ne aveva parlato diciamo c'era cioè una sorta di autoammissione che questo era poco più di uno slogan Cioè, quando il Green Deal per fare l'esempio più ovvio è stato presentato nel dicembre 2019 è stata la commissione stessa a dire che per realizzare gli obiettivi di una neutralità climatica bisognava investire 260 miliardi l'anno e che per il Green Deal al dicembre 2019 ne avrebbe previsti solamente 100, quindi vuol dire quasi un terzo diciamo di, di, di quello che era necessario. Uh, adesso attraverso il Next Generation EU, in realtà dietro a queste due priorità, quindi il 40% dei 750 miliardi uh, al verde e il 20% al digitale, e ricordiamo anche che il, il digitale può anche essere inteso come, dire, come un facilitatore diciamo per la transizione energetica, Uh, a questo punto abbiamo realmente, come dire, della ciccia dietro, dietro a queste ossa, diciamo, no? dietro a questo scheletro. E questo sia fondamentale anche perché, e questo è il, il punto diciamo, di arrivo dell'analisi, ridà all'Unione Europea una storia da raccontare. Uh, cioè, uh, l'Unione Europea nasce con, con una narrazione, la narrazione della pace uh, sul continente dopo le due guerre mondiali. Diciamo che è una narrazione che per carità continua ad essere estremamente importante, ma ha poca trazione politica, mm, e soprattutto appunto con le nuove generazioni che non hanno più quel tipo di ricordo. Poi c'è stata la narrazione della prosperità, mm, la, nar la narrazione del mercato unico. A, mia, a mio avviso diciamo, anche questa di narrazione, soprattutto dopo la crisi dell'Eurozona, è una narrazione che, che, ha, che ha poco impatto. A questo punto, come dire, abbiamo un'Unione Europea che non ha più una storia da raccontare. Adesso in realtà questa storia esiste nuovamente, abbiamo una storia verde, abbiamo una storia digitale, a mio avviso dovremmo avere una storia globale, ma ripeto, qua è dove, come dire, si, si ferma il mio ottimismo e, e, e arriva un pochino il pessimismo e quindi non lo dico per adesso, e, però diciamo, riabbiamo attraverso la nostra risposta alla pandemia di nuovo una narrazione europea. Grazie, grazie molto Natali, speriamo che questa narrazione europea ci sia davvero una narrazione nella quale eh, questa volta sarà molto importante e anche decisivo, eh, credo, il ruolo dell'Italia. Prima di passare la parola al professor, eh, al professor Boeri, vorrei, se siamo pronti, eh, lanciare, lanciare un sondaggio che è stato che abbiamo messo appunto per, per per i nostri eh, per i nostri ascoltatori è pronto questo sondaggio oppure andiamo andiamo avanti io non ho risposte e quindi eh, a questo punto andrei andrei, andrei avanti con eh, con il professor Boeri allora professor Boeri la il primo intervento di Natalie Tocci ha messo, eh, ecco, il sondaggio so che è stato, è stato messo online, quindi adesso comunque passiamo al, all'intervento del, del professor Boeri. Eh, L'Europa ha una storia da raccontare e, e l'Italia sarà una parte importante di questa storia perché l'Italia all'interno del recovery è il paese che riceve il maggior numero di aiuti e il paese è uno dei grandi paesi dell'Unione quindi ciò che succederà in Italia sarà, eh, sarà probabilmente decisivo per il successo di tutta l'operazione eh, però eh, già dalle primissime, eh, primissime diciamo, reazioni della Commissione Europea e anche in base a quello che lei ha scritto recentemente un intervento su Repubblica con eh, Roberto Perotti e c'è questa forte preoccupazione che eh, il programma del recovery, il finanziamento eh, del programma del recovery possa portare ad aumentare il debito pubblico italiano, e quindi, eh, e, e quindi diciamo, eh, a, a, a, a farci ritrovare sempre nella una situazione, sì, cioè a non uscire da una situazione. Da, da quel poco che sta trapelando adesso dei, dei progetti governativi, eh, a suo giudizio questo rischio c'è che l'Italia continui a incartarsi diciamo, in un, un, un precipizio di debito oppure eh, vede la possibilità di no, investimenti sani, produttivi che riescano a rinnovare il Paese? deve accendere il, sì, il sì, microfono, sì, infatti, infatti. Eh, dicevo innanzitutto grazie di questo invito eh, il rischio c'è come eh, perché in effetti questa è una grandissima opportunità per il nostro paese oltre che essere l'Italia come lei ricordava cruciale eh, nel disegno di questo nuovo strumento è una grandissima opportunità che abbiamo davanti e che dobbiamo assolutamente non lasciarci sfuggire ma se non utilizzassimo Appieno questa opportunità, noi ci ritroveremmo eh, con, e se lo utilizzassimo semplicemente per finanziare dei programmi già previsti di spesa corrente, ci ritroveremmo alla fine con un debito pubblico sul PIL che è attorno al 200%, eh, senza avere messo in moto i processi virtuosi che potrebbero far ripartire la nostra economia, che quindi rendono poi questo debito così elevato gestibile e quindi ci troveremo in una situazione ancora peggiore di quella eh, di partenza io devo dire sono preoccupato sono effettivamente preoccupato del dibattito su questi temi e del confronto e dell'iniziativa eh, sulla definizione dei progetti per il recovery fund in Italia perché paradossalmente siamo un po' partiti all'inizio con le kermesse sulle linee guida e adesso siamo arrivati allo scontro su chi guida le linee di fatto, perché inizialmente abbiamo fatto tutta questa cosa degli stati generali, poi questa presentazione di linee guida che francamente dicono molto poco, eh, e adesso c'è uno scontro in atto nel governo su chi deve decidere, ma i contenuti dove sono? Certo, eh, ho sentito anche prima l'intervista al ministro Amendola, eh, che diceva: Ah, ma eh, questi eh, linee diciamo, i, i progetti, il, il solco viene definito dalla eh, Commissione europea. Sono, eh, diciamo, dobbiamo comunque rispettare dei termini molto precisi. Ma, insomma, francamente, se questo il funzionamento del recovery fund è deludente. Eh, il recovery fund non credo che sia uno strumento così rigido, eh, tiene conto del fatto che abbiamo delle realtà nazionali tra di loro molto ma molto diverse. Un'altra cosa che si dice spesso è ma tanti progetti li sappiamo già, sono quelli che, di cui abbiamo già pensato da tanti anni, adesso abbiamo l'opportunità per finanziarli. Ma eh, anche questo è un modo, a giudizio, sbagliato di vedere il ruolo del Recovery Fund. Il Recovery Fund è uno strumento, è una grandissima opportunità che si dà a un paese di. Rimuovere i vincoli strutturali alla crescita, per questo si parla anche di Next Generation EU, è un discorso di prospettiva, quindi non sono affatto cose ovvie, sono cose che vanno studiate, elaborate in modo molto chiaro e preciso, bisogna giocare sui due piani quello di eh, avere delle risorse a disposizione per smuovere dei vincoli a delle riforme che devono essere fatte nel paese, non solo, ma bisogna operare perché queste riforme non avvengano soltanto sulla carta, come spesso è avvenuto nel nostro paese, abbiamo una lunga tradizione di riforme fatte sulla carta che poi non trovano mai attuazione, abbiamo dei record straordinari, insomma, si possono fare esempi in continuazione, pensiamo ad una norma di civiltà di cui tutto il Parlamento era d'accordo, unanimità totale, quello di dare delle indennità alle vittime, ai figli eh, di, delle vittime di femminicidio. Eh, voi sapete sono dei bambini che si trovano di colpo senza avere di fatto né, genito, né il padre né la madre stanziamento deciso dal Parlamento sono passati 5 anni prima che 5 milioni questa era la cifra stanziata siano arrivate alle persone perché in Italia si fanno le riforme e poi nessuno si occupa di farle applicare allora il recovery fund dovrebbe essere l'occasione in cui noi prendiamo delle iniziative si, si, si, si decidono delle cose da fare e si lavora al contempo sulla, eh, sulla, sulla riforma in quanto tale, vincendone anche i vincoli e le, gli ostacoli politici che sappiamo su tutte le riforme sono molto forti, e, però anche per mettere in piedi la macchina operativa che poi gestisce tutto questo, eh, assicurarsi che le cose poi vengano fatte. Questa è una cosa fondamentale per il nostro paese, la riforma numero uno da fare nel nostro paese è quella legata alla macchina dello Stato e questo mi porta all'altra considerazione, quello che si sta dicendo adesso, cioè adesso creiamo questa struttura eh, con tre ministri, eh, con sei manager, con 300 persone che assumiamo, cioè praticamente un nuovo ministero, ci dimostra che noi dobbiamo riformare la macchina dello Stato, perché non è possibile che ogni Italia ogni volta che dobbiamo fare qualcosa dobbiamo crearci una macchina nuova completamente, senza usare i ministeri e le risorse che ci sono. Io devo dire, ho lavorato su questo perché eh, sono stato per quattro anni presidente dell'Inps, vi assicuro che dentro le amministrazioni pubbliche italiane ci sono delle persone di grandissimo livello, delle grandissime professionalità che noi dobbiamo usare, dobbiamo valorizzare, non possiamo ogni volta inventarci una sovrastruttura, metterla in piedi, che poi non riusciamo mai più a smantellare. Quindi ecco, sono preoccupato, perché il rischio davvero è quello che eh, si facciano delle cose che si sarebbero fatte già prima, malamente, senza poi metterle in atto c'è il rischio che noi creiamo abbiamo quello che gli economisti chiamano il ratchet effect, che noi diamo dei soldi invadiamo, rendiamo lo Stato ancora più presente in economia senza poi riuscire a ritirarci da, da questa cosa, e entriamo in terreni impropri eh, poi vedo tanta retorica perché francamente parlare di digitalizzazione della pubblica amministrazione come se risolvesse i problemi ma attenzione, nella pubblica amministrazione sono tante cose che vanno fatte per renderla più efficace la digitalizzazione può vuol dire tutto e assolutamente niente. Il problema fondamentale della pubblica amministrazione in Italia è quello delle banche dati, che non, spesso non ci sono, non funzionano, non sono manutenute e bisogna farle dialogare tra di loro. C'è il problema di rivedere gli organigrammi delle pubbliche amministrazioni in Italia. Eh, sono tante cose che, che, che vanno fatte sono tanti piccoli interventi che sono assolutamente fondamentali che devono essere studiati, elaborati e non sono cose che può far, possono essere fatte in segreto da tre persone, a me sembra che la situazione tale, questo silenzio riservo che c'è sui vuol dire che probabilmente c'è un gruppo molto ristretto di persone che ci stanno lavorando in Italia quando si allarga il cerchio delle persone che ci lavorano le cose diventano immediatamente eh, pubbliche eh, quindi mi sembra ecco, però in questo momento bisognerebbe allargare lo spettro perché non è possibile che tre persone sappiano tutte queste cose bisognerebbe che ci sia un confronto e che le amministrazioni che devono poi attuarle siano coinvolte a questo stadio nell'elaborazione dei progetti perché solo loro possono renderli applicabili ecco quindi insomma alla luce di tutte queste cose eh, eh, trovo che ci siano degli elementi legittimi di preoccupazione spero che ci sia un cambiamento rapido perché è un'opportunità davvero che non dobbiamo assolutamente lasciarci sfuggire eh, la ringrazio professor Boveri eh, vedo che le, le preoccupazioni sono tante e eh, adesso le, lei alcune sue suggestioni le vorrei portare al professor Buti perché il eh, professor Buti oltre che appunto essere professore alla LUIS è il primo collaboratore del commissario dell'economia. e allora eh, due cose eh, la prima è, è come diceva il professor Boeri non si sa niente di questo piano italiano per il recovery però il ministramento l'ha detto che sta lavorando a stretto contatto con la con commissione quindi non so, lei magari ne sa qualcosa di più di quello che ne sappiamo in Italia, di dove sta andando il governo. E poi vorrei chiederle, appunto, eh, mi pare che quello che dice Boeri vada molto nel senso di quello che scrisse lei in questo suo famoso paper di un paio di settimane fa con Marcello Messori, di tagliare, le consigliava di eh, fare interventi di investimento con robusti tagli alla parte della spesa pubblica corrette, che non serve a erogare servizi essenziali, a correggere diseguaglianze. E mi pare che un po' invece, forse nella dell'idea di Boeri, forse questo, questa cabina di regia con tutte queste persone dentro, questi manager, vada un po' in un senso contrario. Professor Buti. Eh, professor eh, sì, Buti. Ok, no, grazie molto. Io re resto senza uh, video perché ho visto prima era un po' instabile, per cui eh, perdonatemi il buco nero da dove parlo. Uh, no, e grazie dell'invito. No, Questo io vorrei, um, in primo luogo, prima di venire alle, a, alle domande specifiche, um, sottolineare che c'è diciamo, un accordo generale, credo, Natali lo diceva, Tito, uh, poi che questa è una grandissima sfida, chiaramente. È una grande sfida per la Commissione anche, perché noi stiamo per diventare uno dei, diciamo, dei più grandi emittenti di debito pubblico, di debito comune, quindi è veramente 750 miliardi e sostanzialmente 15 volte quello che è stato emesso fino adesso da istituzioni pubbliche MES, la commissione stessa eh, e così via quindi è un cambiamento di passo potenziale eh, enorme secondo eh, ci stiamo attrezzando per passare sostanzialmente da una sorveglianza e un coordinamento che era diciamo basato sui comitati eh, diciamo, per, per semplificare eh, fatto eh, a Bruxelles a un'interazione con gli stati membri in cui Uh, si associano le eh, diciamo, raccomandazioni all'interno del, del semestre europeo che facciamo ogni anno con degli incentivi finanziari con degli incentivi finanziari molto, molto eh, forti. Quindi è una rivoluzione copernicana un, quasi una mutazione genetica anche per noi, eh, quindi non solo per gli, eh, per gli Stati membri. Eh, molta responsabilità cade chiaramente sulle spalle dell'Italia, perché c'è eh, una uh, notevole attenzione al, uh, a, diciamo, a quello che sta, che sta facendo e quello che farà, farà l'Italia. Uh, L'Italia è il principale beneficiario di uh, oltre 200 miliardi globalmente sui 750, quindi è, eh, fa la parte del leone uh, in, termini, eh, in termini assoluti, e um, un po' paradossalmente c'è un vincolo esterno che questa volta è positivo, invece che un vincolo esterno in cui uh, si chiedeva all'Italia nel passato di uh, fare delle, delle riforme come dire, molto uh, onerose, di uh, implementare programmi di austerità in condizioni di fragilità di mercato e così via. Questa volta che cosa si chiede all'Italia? Si chiede di implementare un programma di investimenti e di riforme che eh, come dire, cambi notevolmente il eh, modello di crescita del, eh, eh, dell'Italia all'interno di, di un cambiamento del processo di integrazione eh, europeo. Eh, quindi questo è un po' come dire, un vincolo esterno positivo piuttosto, rispetto a quello a quello eh, negativo del, eh, del passato. Rimane un punto eh, interrogativo che è importante, eh, diciamo, per questo piano in generale, eh, anche al di là dell'Italia, e cioè: questo è un cambiamento di passo, un'evoluzione, eh, diciamo, un cambiamento di paradigma del processo di integrazione europea o è una grandissima una tantum? Um, questa è una domanda importante. Io credo che globalmente la risposta che daremo, in generale a livello comunitario, nell'ipotesi che eh, superiamo, e io eh, lo spero e lo auspico, il veto di Pol Polonia ed Ungheria, um, dipenderà da quello che faranno gli Stati membri e dalle interazioni che avremo, una possibilità anche di superare quella distinzione che si era eh, affermata durante la crisi della zona euro fra paesi creditori e paesi debitori, questa è, eh, io devo dire, essendo stato nel, eh, in questo business per eh, parecchio tempo, oh, fra tutte le distinzioni in Europa e le differenziazioni fra piccoli e grandi paesi, fra nuovi paesi e vecchi paesi, la distinzione fra creditori e debitori è la più perniciosa eh, di eh, tutte quante, quindi c'è l'opportunità di superare eh, questo. Allora, responsabilità dell'Italia, perché l'Italia è il più grande beneficiario. Io credo che le, ehm, eh, la definizione di quello che l'Italia deve fare è eh, come dire, molto chiara. Piano nazionale di eh, ripresa e di resilienza. Ognuna di queste eh, lettere dà l'indicazione di cosa fare. Piano, quindi vuol dire che eh, non, è un, non deve essere come dire, un assemblaggio di, eh, di progetti sparsi, ma deve avere una sua coerenza eh, interna, articolata, e questa è la grande, una delle grandi novità di, del Next Generation EU e del Recovery Resilient Facility, eh, basata sulla indicazione di pietre miliari, su milestones, e di target, cioè di obiettivi. Quindi, quindi non si presenta la fattura uh, all'Europa a piedi lista, bisogna raggiungere delle eh, milestones e dei target. La N del piano nazionale di, di, di ripresa e di residenza è importante. Molto, eh, Accento sulla ownership nazionale, su, quindi sulla capacità di appropriazione non di imposizione eh, esterna, quindi con la ehm, risposta alle raccomandazioni specifiche per il Paese, che sono quelle che sappiamo sulla pubblica amministrazione, sul sistema fiscale, sul capitale umano, sul business environment. Tra l'altro, apro e chiudo una parentesi: eh, con. Ehm, ad, Capendo le ehm, qualificazioni che Tito Boeri eh, indicava precedentemente, queste sono raccomandazioni che rispetto a quelle di altri paesi sono largamente condivise eh, in Italia, non sono raccomandazioni che mettono diciamo, esistenzialmente in crisi eh, la, ehm, le classi dirigenti italiane. Pensiamo ad altri paesi, per l'Ungheria e la Polonia, nelle country specific recommendation, c'è la raccomandazione sullo stato di diritto, molto più difficile e molto più esistenziale rispetto alle nostre. Per altri 5-6 paesi ci sono raccomandazioni su aggressive tax planning, quindi sulla eh, necessità di cambiare il sistema fiscale, per non, eh, come dire, attrarre eh, in maniera surrettizia basi fiscali da altri paesi. Questi sono molto più complicate rispetto a quello che l'Italia eh, dovrebbe, dovrebbe fare. Quindi penso che questa sia una cosa eh, importante da sottolineare. Quindi eh, la N, poi c'è la ripresa e la resilienza. Questo significa eh, che... Bisogna mettere in campo gli investimenti e le riforme per favorire il rilancio dell'Italia um, post-Covid, ma anche, e qui l'accento sulla resilienza, uh, affrontare alla base i colli di bottiglia della crescita, um, della crescita del Paese. Uh, noi abbiamo, e qui vengo alla domanda specifica, abbiamo una interazione che è molto positiva che è costruttiva con le autorità italiane ci sono degli incontri regolari sulle missioni e sulle componenti che sono state indicate dal governo, del governo italiano quello che bisogna fare adesso è come dire da un lato per utilizzare un'immagine, passare dalla addizione alla sottrazione. Quindi per adesso come dire, si sono um, identificati numerosi progetti, e numerose riforme, adesso bisogna sottrarre per arrivare alle priorità uh, essenziali che sono coerenti con le sei linee guida, con le sei missioni del, uh, del governo. E poi bisogna passare dalla divisione alla moltiplicazione. Per adesso abbiamo discusso, diciamo, capitolo per capitolo, missione per missione, adesso bisogna sfruttare le sinergie fra riforme e investimenti, quindi l'effetto moltiplicativo di questo. E io l'ho detto e l'abbiamo detto anche nel paper con Marcello Messori, bisogna mostrare tutto il film. Nel passato l'Italia... Come, sì, come altri paesi anche, ma l'Italia in particolare, ha eh, dichiarato missione compiuta una volta che una legge era stata adottata in Parlamento. Invece cosa bisogna fare adesso? Bisogna mostrare che dopo l'approvazione legislativa, quando ci sarà, ci sono tutti i decreti attuativi, i meccanismi di monitoraggio, di valutazione dei costi, meccanismi di... Eh, Possibile sostituzione di progetti eh, che non funzionano. Quindi, mostrare tutto quanto il film del piano di ripresa e di, ehm, di resilienza. Questo è quello che eh, bisogna fare, quindi, il cosa, il come e il, eh, il quando. E la governance che eh, per la gestione del piano, si è parlato molto di della cabina di regia eh, che, di cui si legge sui, eh, sui giornali, eh, ehm, questo qui dovrà essere parte integrante del piano, del piano stesso. I paesi europei si sono eh, organizzati in maniera diversa. Chi, come la Francia, ha dato la responsabilità essenzialmente al ministro dell'economia? Eh, Bruno Le Maire, la sua def la definizione di responsabilità eh, ministeriale è stata cambiata dal ministro dell'economia al ministro della impresa economia e ripresa e, e resilienza, quindi una uh, responsabilità diretta del Ministro dell'Economia. In altri paesi come la Spagna questa è stata messa un'unità di missione, una cabina di regia presso il primo uh, Ministro Sanchez. Eh, la Commissione non interviene su, questi, su queste scelte, sono scelte puramente nazionali, tra l'altro è importante che, ci, che si mantenga una coerenza de, nel um, assetto uh, istituzionale, bisogna evitare effetti Frankenstein, eh, cose che funzionano bene in un paese che se le prendiamo e le innestiamo su un altro assetto istituzionale magari non funzionano, uh, non funzionano bene. Quindi questo è quello che c'è eh, davanti a noi, è una grandissima occasione non solo per la quantità di risorse, ma anche perché ehm, la speranza e l'obiettivo è quello di una modernizzazione del Paese e, e dell'Europa, eh, diciamo che resti anche al di là della fase di implementazione e di spesa delle risorse eh, comunitarie. Grazie, grazie professor Muti. Adesso passiamo alla politica, alla politica pura. Abbiamo il vicepresidente del Parlamento Europeo Fabio Massimo Castaldo, che è anche uno dei leader comunque adesso non so nel movimento come meglio descriverlo, una personalità più in evidenza del partito numericamente più forte della maggioranza di governo ecco eh, castaldo di input ne ho avuti parecchi eh, cosa risponde la politica alle preoccupazioni espresse questa mattina Beh, guardi, io riallacciandomi anche al filo degli interventi che mi hanno preceduto e saluto veramente con grande piacere sia il professor Buti, il professor Boeri e la mia cara amica Natalie Tocci dall'OIAI, eh, dico che ovviamente in questo caso, eh, almeno a livello europeo, effettivamente come diceva Natalie nell'introduzione del suo intervento questa volta, si è battuto il colpo giusto. E questa era un po' la prova del nove rispetto a una serie di crisi di fronte alle quali la risposta era stata sempre disarticolata, e ciò che era emerso fortemente nel dibattito era stato piuttosto invece una sorta di ritrosia ad avere un'azione comune, una vera condivisione dei rischi. In, di fronte a questa pandemia, in un certo senso, l'entità, la vastità delle conseguenze economiche e sociali di quello che era accaduto dal punto di vista sanitario ha reso, in un certo senso, il re totalmente nudo. Se l'Europa non avesse agito, finalmente dotandosi di uno strumento complementare alla sola e mera risposta monetaria che era stata finora eh, diciamo, l'unico strumento eh, veramente impattante nelle crisi precedenti, evidentemente questa volta forse non sono neanche sicuro che sarebbe riuscita a sopravvivere integra a questo stress test. Il nostro bilancio pluriennale che adesso abbiamo finalmente approvato dopo un... Lungo lavoro e speriamo, appunto, che di farlo uscire molto presto dalle secche di questi assurdi e, in un certo senso, contraddittori anche veti da parte di Polonia e Ungheria. Non ha, non ha mai svolto delle funzioni di vera e propria stabilizzazione macroeconomica, ma questo per uh, un evidente limite che è conaturato fortemente alla sua taglia, una taglia totalmente sottorappresentata rispetto a quelle che sono le esigenze di un'Unione di 27 Stati con centinaia. Centinaia di migliaia di abitanti basterebbe appunto fare una veloce comparazione con eh, stati propriamente federali. Penso agli Stati Uniti per capire quante eh, siano molto più alte le percentuali di risorse allocate a livello eh, federale. Noi siamo ancora a metà strada in questo lungo percorso, ma abbiamo, abbiamo sempre avuto bisogno. Il Parlamento ha sempre chiesto con insistenza di aumentare la taglia del, del bilancio pluriennale, e a, questa volta in parte le. le questa ambizione è stata frustrata proprio per ottenere e conseguire il Next Generation EU, ma a questo punto si apre un altro capitolo eh, fondamentale. E andando a eh, considerare appunto questo pacchetto di misure approvato dal Consiglio Europeo, la risposta fiscale significativa che eh, è scaturita, insomma, è mobilità risorse che raggiungono il 5% del reddito nazionale lordo dell'Unione Europea a 27%, e adesso la vera domanda che dovremo affrontare nel corso di questi anni è come trasformare uno strumento che nasce per via del compromesso di luglio comunatantum tantum in uno strumento effettivamente co pienamente comunitarizzato e dico questo perché eh, pur essendo legato al bilancio pluriannale il Parlamento europeo non ha, non ha poteri di controllo, non ha poteri eh, di, eh, di approvazione, di controllo per quanto riguarda la parte del Next Generation EU, quindi come comunitarizzarlo pienamente, renderlo Perenne all'interno della nostra architettura istituzionale e trasformarlo in quel vero eh, strumento di crescita per superare anche quelli che erano stati gli approcci dell'austerity di questi ultimi anni. È evidente che avere una leva di questo tipo che va a portarci se ipotizzando appunto un tasso di assorbimento del 100% e con delle risorse che vengono appunto utilizzate per quindi andare a attu attuare una serie di interventi che aggiuntivi rispetto a quelli programmati andrebbe a tradursi in, in un raddoppio della spesa nazionale nostra annua per gli investimenti che potrebbe, mh, secondo alcune proiezioni, portarci addirittura a un aumento accumulato del PIL di circa 3 punti percentuali entro il 2025. Il concetto è quindi finalmente mutualizzare il costo della risposta condividere i rischi, emettere in modo centralizzato i titoli di debito e avere anche un preludio di unione fiscale con la, la riforma delle risorse proprie che da questo punto di vista assorge altro elemento assolutamente centrale. Eh, la parte il cosiddetta a fondo perduto, e questo è uno degli aspetti più innovativi dello strumento, verrà poi riassorbita secondo quello che è l'accordo di luglio, proprio aumentando le risorse proprie dell'Unione, quindi andando a creare un paniere di nuove risorse che sono in primis la Plastic Tax in ordine cronologico, poi ci sarà un intervento di riforma sulla Border Carbon Tax, sul sistema degli ETS, sulle quote delle emissioni poi passando uh, all'introduzione di una tassa sul digitale, se appunto i negoziati attuali in sede multilaterale si riveleranno totalmente eh, bloccati quindi incapaci di partorire una soluzione globale che sia all'altezza delle aspettative, per poi eh, aggiungere infine, auspicabilmente, anche all'introduzione della tassa sulle transazioni finanziarie. Tutto questo eh, è, è ovviamente una rivoluzione fortissima rispetto alle discussioni di questi ultimi anni. Eh, Resta però una, una doppia sfida, da un lato eh, eh, far sì che questo grande salto in avanti non sia un salto estemporaneo, l'hanno detto tanti, l'ha detto Natali stessa, l'ha detto il professor Buti eh, anche, è stato un riferimento costante di questo dibattito, non può che essere così. Io vedo una soluzione politica per ottenere questo successo ed è proprio andare a insistere sul punto che è stato il successo attuale delle negoziazioni per i paesi cosiddetti frugali durante gli scambi di luglio, ma che diventa anche il loro punto di debolezza, cioè la nostra questione dei rebates, degli sconti al bilancio. Questi stati sono stati convinti ad accettare questo strumento straordinario. Next Generation EU, eh, a, a, vedendo un aumento all'interno del bilancio pluriannale dei eh, cosiddetti sconti che hanno, quindi una contribuzione minore in rapporto a quello che dovrebbe essere la quota da loro versata eh, per eh, il bilancio pluriennale dell'Unione, a questo punto si potrebbe dire che il, se vogliono mantenere i ribesi in futuro dovranno accettare anche la perennizzazione eh, del debito comune creato in questo frangente e quindi la creazione di un debito europeo comune, permanente, simul stabunt, simul cadent, potremmo dire. E credo che questa potrebbe essere una leva negoziale di grandissima importanza. La seconda parte della sfida, però, attiene propriamente al nostro lato nazionale. Qui mi vedo assolutamente concorde con una serie di considerazioni che sono state fatte, in primis sulla necessità che questo... Eh, eh, sfida di andare ad assorbire le nuove risorse next generation, EU si traduca anche in una grande riforma della pubblica amministrazione, non possiamo pensare ogni volta di creare sempre ed esclusivamente delle soluzioni ad hoc, in questo caso è importantissimo perché abbiamo delle tempistiche molto strette e quindi bene che si faccia una governance eh, dello strumento e della sua esecuzione snella, veloce, che ci garantisca effettivamente di avere eh, delle funzioni di monitoraggio, di valutazione e anche appunto una sua attuazione veloce ma dobbiamo utilizzare proprio anche questi strumenti per far sì che l'amministrazione italiana sia all'altezza della sfida, abbiamo bisogno di fare un salto in avanti nel public procurement, abbiamo bisogno anche qui di garantirci il rispetto di tempistiche e di capacità di esecuzione che altri paesi ahimè hanno e che quindi non sono sottoposti a questo nostro stesso livello di sfida non possiamo permetterci quindi per l'ennesima volta di perdere un treno così importante e non a caso infatti il Parlamento europeo si sta abbattendo nei negoziati con il Consiglio proprio in questo periodo per andare ad ampliare la natura dei progetti che saranno elegibili per investire le risorse dello strumento principale del Next Generation EU che è il Recovery Resilience Facility l'RRF appunto il quale dovrà essere destinato secondo il nostro punto di vista non soltanto ai due obiettivi fondamentali della transizione verde e della rivoluzione digitale ma anche e soprattutto eh, avere ulteriori azioni e finalità complementari come il rilancio delle politiche industriali, la riforma delle amministrazioni pubbliche eh, eh, l'opus in fabula e soprattutto poi i settori anche dell'assistenza sociale, del sostegno ai giovani che da anni soffrono di una carenza persistente di investimenti. E, Grazie, e quindi, saluto, ti di di arrivare alla conclusione perché se no, non riusciamo a fare un secondo giro di domande che arrivano anche dal allora, pubblico appunto, questa considerazione che eh, abbiamo la possibilità di trasformare una crisi in un'opportunità immensa. Eh, Jean Monnet ricordava costantemente che l'Europa si sarebbe effettivamente integrata attraverso le crisi, in questo caso posso dire che il passo fatto in avanti da Bruxelles anche sotto la spinta fortissima del Parlamento che ha avuto un ruolo di pungolo non indifferente nei confronti del Consiglio di Capistato di Governo è una sfida all'altezza delle aspettative sul piano delle risorse mobilitate, sul piano teorico, adesso bisogna portarla a conclusione spingere affinché lo strumento venga velocemente implementato ma anche l'Italia deve farsi altrettanto trovare pronta all'altezza di questa sfida e deve capire che questo è un treno che non ripasserà o noi siamo in grado di eh, sapervi eh, eh, accedere velocemente farlo dimostrando che tutto quello che è stato detto nei nostri confronti da parte dei paesi frugali era, era frutto sicuramente di nostre carenze ma anche di un pregiudizio fortissimo nei confronti del nostro paese oppure rischieremmo davvero di eh, impedire che questo salto diventi appunto un salto di paradigma perenne diventi, eh, si traduca piuttosto in, in una parentesi di rimpianti piuttosto che in uno slancio fortissimo nei confronti del percorso dell'integrazione fotovoltaica grazie eh, fabio massimo castaldo ora ci resta un quarto d'ora e stanno arrivando un sacco di domande dal, dal pubblico io vorrei tornare un momento appunto tornare a, a natali tocci perché è stato detto e ripetuto che il ruolo dell'italia è importante in questo nel successo del recovery plan e però abbiamo molte sfide davanti adesso per cui è ancora più importante forse che questa partita del recovery vada bene perché abbiamo molte sfide in politica estera che si stanno presentando eh, c'è ad esempio una ascoltatrice Silvana Paruolo che parla della nuova strategia eh, con, con, con ne, ne relazioni con gli Stati Uniti della quale si discuterà probabilmente anche al prossimo Consiglio Europeo Ecco quanto è importante che tutto questo piano abbia successo perché l'Europa eh, riesca a costruire una sua personalità, un peso eh, in, in politica estera che finora eh, forse non è stato così forte ma sul quale sembra che si intenda puntare. Pregherei Natale di essere veloce perché abbiamo poco più di dieci minuti. Sì, velocemente, Lorenzo, eh, e qua forse passo alla, alla parte mezza vuota del bicchiere, hm? eh, perché appunto nel primo intervento c'è stato un senso di ottimismo, e questo passo in avanti significativo e, e credo che sia così. Però appunto, dicevo, questa commissione è arrivata parlando di tre cose, di verde, digitale e di geopolitico. Io detesto questo termine, mi piace più parlarne in termini, diciamo, l'Europa globale. Sul verde e sul digitale abbiamo detto ottimo, ma diciamo, vediamo, adesso bisogna portarla a compimento, e soprattutto bisogna implementarla in maniera efficace, altrimenti l'effetto boomerang sarà, sarà micidiale. Uh, sul geopolitico, sul globale, siamo uh, messi maluccio. Perché siamo messi maluccio? E qua faccio un breve passo indietro. Prima della pandemia si parlava, e, e come dire, follow where the money goes, eh? si parlava in realtà di fondi significativi alla politica estera, si parlava di 13 miliardi per il Fondo Europeo della Difesa, si parlava di 6 miliardi e mezzo, eh, miliardi e mezzo per il Fondo per la Mobilità Militare, si parlava di altri 10 miliardi per lo strumento eh, di pace europeo. Adesso, se andiamo a prendere questi tre eh, strumenti finanziari, nel contesto del prossimo uh, bilancio siamo in realtà, li, li abbiamo dimezzati, abbiamo dimezzato quindi fondi destinati alla politica estera laddove la torta generale, come si è detto, in realtà è stata ampliata in maniera molto e questo ci parla comunque di un'Europa che guarda più all'interno e molto meno all'esterno, rispetto che forse è anche naturale in un momento di pandemia. però è un problema: ed è un problema perché, appunto, abbiamo in realtà non soltanto le grandi sfide delle crisi che ci circondano. Uh, a partire da quelle del Mediterraneo ma anche appunto quello dell'Est dell'est Europa una Russia sempre più assertiva una Cina che oramai non nasconde più quelle che sono le sue aspirazioni di natura strategica e non più semplicemente economica e soprattutto abbiamo gli Stati Uniti che rientrano nella partita ma uh, diciamo l'elezione le, le di Biden che chiaramente per l'Europa è un, un enorme sospiro di sollievo, deve e dovrebbe, a mio avviso, dire, avere l'effetto giusto, diciamo, non l'effetto controproducente di pensare uh, adesso ci possiamo riassessare, possiamo semplicemente ritornare uh, agli anni 90, in cui erano sostanzialmente gli americani che si occupavano per il bene e per il male uh, della nostra parte del mondo, questo non, non accadrà, un'amministrazione Biden diciamo, non, non ci sarà semplicemente un ritorno agli anni, non dico neanche Obama che già era in corso diciamo, questa fase di ritiro diciamo, statunitense del mondo, no? ma non, non ritorneremo mai a un'epoca diciamo, clintoniana. Quindi abbiamo, e, e, e qui diciamo è uno dei messaggi fondamentali diciamo, del eh, documento che verrà discusso al Consiglio Europeo, abbiamo eh, la grande responsabilità di da un lato costruire la nostra autonomia europea e capire che è solamente costruendo la nostra autonomia europea anche a livello globale che riusciremo effettivamente a rafforzare il nostro rapporto con gli Stati Uniti. Cioè, l'autonomia europea e un rapporto rilanciato con gli Stati Uniti sono semplicemente le due facce della stessa medaglia. Molte grazie, Nathalie. Eh, adesso andiamo a ad specifico di ciascuno. e eh, Quindi, eh, professor Boeri... Vorrei chiedere una cosa eh, molto italiana: cioè, mh, questa crisi tra i risvolti negativi ci ha avuto quello di eh, mettere in evidenza quanto sono deboli alle volte i sistemi di, di welfare, eh, in particolare in Italia. Cioè, cioè adesso non, il lavoro non si perde perché è pietato licenziare. La Commissione europea ha fatto un, un enorme intervento con questo sistema questo fondo SUAR per pagare la, la, la cassa integrazione, per impedire insomma, che i lavoratori escano dalla, dal mondo del lavoro. Ecco, eh, a suo giudizio il recovery può aiutare anche eh, eh, a, a ristrutturare questo settore che in Italia è molto, eh, direi così, eh, fra, frammentato, funziona male, eh, si parla poi di reddito di cittadinanza, cioè c'è un reddito di esame reddito personale. Come, come si accompagnano i lavoratori che perdono il lavoro, come si aiutano l'azienda a non perdere professionalità ecco, tutto questo nel recovery possono esserci risposte o no? Assolutamente sì ed è proprio per questo che penso che tra l'altro i progetti vadano rivisti alla luce delle nuove emergenze che sono emerse durante questa crisi, abbiamo imparato tante cose in questa crisi, abbiamo e avremo, eh, ahimè, anche delle eredità pesanti, perché eh, usciremo dal Covid prima o poi, speriamo, certamente, ma avremo anche delle, dei problemi di malattie croniche che sono legate anche all'uscita dal, dal Covid. Il problema soprattutto dell'assistenza di lungo periodo agli anziani, della long term care e delle persone non autosufficienti, è un problema che è destinato ad aumentare, quindi dobbiamo assolutamente agire su questi terreni, il recovery fund può essere lo strumento giusto per lavorare al tempo stesso sul fatto di razionalizzare, migliorare gli schemi già esistenti, renderli più comprensivi e mettere in piedi una macchina operativa, perché il recovery fund non ci finanzierà la spesa corrente, la spesa che si ripete nel tempo, ma ci finanzierà quegli aggiustamenti che noi dobbiamo fare nella macchina dello Stato, nella macchina anche delle regioni, in questo caso anche decentrata, per poter implementare meglio queste politiche. Le cose che mi vengono in mente sono proprio alla luce anche delle sfide imposte dalla crisi. Uno, noi abbiamo questo sviluppo dello smart working, del lavoro in remoto. Eh, le imprese chiedono di investire sulla formazione per dare eh, eh, giustamente eh, più possibilità eh, a, alle persone di lavorare in remoto. I lavoratori stessi chiedono anche qui delle, degli interventi sulla formazione. Benissimo, noi possiamo intervenire, fare questa formazione, dare soprattutto creare un'infrastruttura che possa controllare che eh, questi poi investimenti e questi aiuti alla, alla formazione ci siano, al tempo stesso bisogna intervenire per uscire da questa trappola che è la quota 100, che sicuramente è stata una cosa che ha danneggiato profondamente il nostro paese, ha aumentato il nostro debito pubblico e ha reso la nostra amministrazione più fragile di fronte alla pandemia. Le due operazioni vanno fatte di pari passo, quindi si interviene per permettere alle persone anche più in là negli anni di poter essere produttive, al tempo stesso si fa un'uscita ben fatta all'insegna del metodo contributivo da quota 100. Long term care, quando ero all'Inps noi avevamo messo in piedi uno, uno, uno schema molto utile per i lavoratori del pubblico impiego, si chiamava home care premium, in cui si mandavano delle persone a casa, si dava assistenza domiciliare alle persone che erano in difficoltà. Io penso che questo schema andrebbe esteso anche al settore privato. Per farlo bisogna mettere insieme gli schemi che esistono in diverse regioni, in comuni, bisogna che ci sia proprio un impegno molto serio, un'infrastruttura anche qui che va creata bisogna probabilmente prevedere anche delle forme contributive stabili per cui anche i pensionati sono chiamati a, a in qualche modo contribuire a questi interventi d'altra parte sono quelli che maggiormente ne beneficiano quindi è giusto che ci sia un contributo e mettere in piedi anche su questo piano una, una struttura, lei parlava del reddito di cittadinanza, mi sembra che finalmente anche eh, gli, gli autori gli estensori di quella legge abbiano riconosciuto che aveva molti limiti benissimo, eh, eh, i ravvedimenti portativi sono sempre benvenuti eh, bisogna intervenire su quei limiti strutturali che, che era veramente una presa in giro, cioè, questa idea che il reddito di cittadinanza aumenta la partecipazione al mercato del lavoro è veramente una presa in giro, cioè il reddito di cittadinanza è uno strumento di contrasto alla povertà che ha dei problemi di disincentivazione all'offerta di lavoro bisogna minimizzarli, ma non è certo quello lo strumento per promuovere la partecipazione al mercato del lavoro. Abbiamo speso un sacco di soldi con i navigator. eccetera, per fortuna ci siamo resi conto delle stupidaggini che abbiamo fatto. Benissimo, a questo punto facciamo un'operazione seria: rendiamo il reddito di cittadinanza davvero inclusivo sono aumentati di molti poveri in Italia durante questa crisi, dobbiamo raggiungerli e quel reddito di cittadinanza non li raggiunge mentre invece raggiunge molte persone che povere non sono, quindi bisogna intervenire anche su questo piano e lì bisogna rimettere in piedi anche lì un'infrastruttura perché è pazzesco che si pensi che in Italia si possa fare la battaglia contro la povertà senza investire i comuni, il reddito di cittadinanza ha tagliato fuori i comuni che sono gli unici che per anni in Italia hanno fatto le politiche di contrasto alla povertà, quindi bisogna anche qui rimettere in piedi Tutta l'infrastruttura e rivederla profondamente, il recovery fund può essere lo strumento per fare tutte queste cose, ma anche qui eh, com'è possibile che di queste cose non si stia parlando? Cioè, non è possibile che si possa pensare che noi arriveremo a gennaio, a febbraio, quando sarà a presentare dei progetti senza averne discusso prima eh, con gli attori coinvolti. Eh, ho molta paura, francamente, scusate, ma io continuo a essere molto preoccupato. Felice di essere smentito poi quando si, arri si arriverà alla fase di attuazione, perché questa è un'opportunità un antrenuo un che passa una volta sola e non possiamo assolutamente perdere questa opportunità. Eh, certamente. Eh, professor Boeri, eh, eh, professor Buti, io continuo a questa, questa B in comune mi porta all'errore. Eh, le volevo chiedere eh, molto brevemente perché purtroppo davvero mancano pochi minuti prima del panel successivo. Eh, L'ex sottosegretario agli affari europei eh, italiano Gozzi ha recentemente proposto, sost sostenuto che eh, sarebbe molto importante che questo recovery plan nazionale l'Italia si, eh, si, si unisca diciamo, ai piani di Francia e Germania, scordi dal punto di vista industriale, e con queste altre due grandi potenze industriali europee e a giudizio della, della commissione questa è una cosa fattibile rientra nella filosofia del recovery se riuscisse a rispondere in due minuti tre minuti Sì, eh, no benissimo oh, rispondo a questo prima vorrei fare una chiosa ma tutto in due minuti a, al, a quello che diceva Nathalie precedentemente sono d'accordo con lei che nelle lunghe notti di luglio eh, sono stati sacrificati dei beni pubblici europei eh, inclusi i fondi per eh, la difesa per la sicurezza eh, e così via Questo, il parlamento ha lavorato bene per cercare in qualche modo almeno parzialmente di reintegrarli ma è vero che alla fine ehm, si è privilegiato i trasferimenti agli stati membri molto importanti meno il, i beni pubblici europei ma c'è un legame fondamentale fra Next Generation EU e il ruolo globale o geopolitico dell'Europa. Io passo dalla, eh, vengo dall'esperienza della crisi finanziaria e della crisi dell'Eurozona. Il fatto che conteremo più su una crescita indigena, cioè basata sulle nostre proprie forze, è fondamentale per affermarsi a livello globale. Secondo cominceremo a, a emettere dei, un asset sicuri dei i beni e eh, il debito comune europeo. Questo è fondamentale per il ruolo internazionale dell'euro. Uh, terzo punto, oh, tutta la parte verde digitale: abbiamo degli standards che possono diventare internazionali. Quindi c'è un fondamentale legame tra. Questa strategia e il ruolo globale dell'Europa dell e ricordo che l'anno prossimo è già iniziata, l'Italia ha in contemporanea la presidenza del G20 con il rilancio di un multilateralismo inclusivo e la copresidenza della COP26, quindi la possibilità veramente come dire, di dare una svolta uh, a, livello, a livello globale. Quindi questa opportunità c'è. Sui progetti transnazionali sta assolutamente nella, nella linea e nella logica del um, RRF, Next Generation eh, EU, uh, tra l'altro la Commissione incita i paesi a um, andare in questa direzione, ci sono diciamo, dei progetti, pensiamo all'idrogeno, eh, in cui la massa critica non è nazionale, è necessariamente multinazionale, europeo o almeno o almeno transnazionale. Tra l'altro questa è una delle priorità che ehm, il governo italiano, il ministro Amendola ha, ha, ha sottolineato, quindi eh, su questo senz'altro la Commissione opera per far sì di collegare questi ehm, progetti ehm, a livello transnazionale. In un certo senso si cerca un po' bottom up eh, di ricreare quei beni pubblici europei in qualche modo come dicevo all'inizio sono stati un po sacrificati nella nelle negoziazioni eh, di luglio quindi se ehm, ci colleghiamo con eh, la germania con la francia con altri paesi nel perseguire questi progetti eh, transnazionali questo è, è assolutamente nella logica e nello spirito del di next generation EU. grazie mille eh professor Buti ora Fabio Massimo Castaldo abbiamo veramente poco so che lei vorrà rispondere alle questioni poste da eh, Boeri tipicamente italiane su, sulla, su alcune iniziative italiane eh, lo faccia ma molto in breve ma anche perché io a lei volevo chiedere come politico europeo eh, a, dal pubblico stanno arrivando molte domande sulla unanimità questa, questa questione del veto posto da Polonia e Ungheria come si può superare? È la questione dell'unanimità. È un tema da superare? La prego veramente in pochi minuti. Ci, ci proverò insomma a fare il possibile anche perché si tratta di una questione cruciale e su quanto detto prima sulla velocità di cittadinanza, mi permetta proprio velocissimamente di dire che ovviamente eh, non condivido bisogna anche ricordare è, è ovvio che quello sarebbe stato un processo quello di agganciarlo alle politiche attive processo che è stato fortemente sconvolto da quello che sarebbe successo di lì a poco appunto essere entrati nella peggiore pandemia dell'ultimo secolo è chiaro che non si ricostruisce in un giorno un intero sistema quello di per l'impiego che oggettivamente come ha detto più volte anche la Commissione Europea io ricordo benissimo anche le parole eh, della, eh, com, eh, della commissaria Tyson nel precedente mandato è forse uno dei peggiori in tutta Europa e, è chiaro che serviva un profondo investimento, un salto di qualità che non si poteva fare in pochi mesi ma eh, si è scelto di accelerare l'introduzione del, del reddito anche prima che si fosse, fosse stata fatta la profonda riorganizzazione e la si è portata avanti quindi eh, si, si vuole portare avanti nel tempo proprio perché c'era un'emergenza sociale in atto che evidentemente chi aveva go governato prima non aveva tenuto particolarmente a cuore come invece abbiamo cercato di fare noi però non voglio entrare in un dibattito troppo lungo per, eh, che non si può affrontare in, con queste tempistiche eh, dando invece una risposta sull'unanimità io sono eh, fortemente convinto che non potrà essere alcun ruolo geopolitico di rilievo per l'Unione Europea finché non si affronterà e supererà finalmente il tema dell'unanimità è impensabile all'interno di un'unione che ambisca ad avere una sua autonomia strategica, che ambisca a essere un player in grado nei grandi eh, tavoli eh, internazionali di difendere di promuovere la sua visione delle relazioni internazionali, la sua adesione al multilateralismo, la sua volontà quindi di essere capace eh, quantomeno di proiettare eh, pace e stabilità nelle sue, alle sue frontiere, nel suo vicinato, portarlo avanti a 27 avere questo tipo di approccio è che ci ha eh, praticamente trasformato in spettatori nella crisi libica, che ci ha impedito di essere incisivi anche effettivamente in quanto è accaduto nella crisi siriana, ma potrei citare anche l'esempio del Nagorno-Karabakh in tutte le ultime crisi che sono alla frontiera dell'Unione, non stiamo parlando di crisi nel Pacifico o, o, o, o in Sud America, eh, parliamo di crisi che sono veramente nel nostro vicinato. Noi eh, non, a, abbiamo dimostrato di avere un processo decisionale che non è all'altezza di questa sfida. Ora, a trattati invariati, questo è eh, teoricamente possibile, ma di fatto non praticabile. Perché? Perché eh, l'unico modo per superare l'unanimità è attivare le cosiddette clausole passerella che richiedono a loro volta l'unanimità e quindi a questo punto eh, capite bene che si entra all'interno un po' di un paradosso, eh, per superare questo paradosso io credo la sede opportuna non potrà che essere la conferenza sul futuro dell'Europa, mi sto battendo fortemente con tanti altri colleghi affinché eh, nella commissione affari costituzionali affinché prenda effettivamente l'inizio dei lavori il prima possibile, noi speravamo già durante il, il semestre di presidenza eh, eh, della Germania ma anche per l'attualità dell'agenda si è rivelato tutto ciò abbastanza arduo e in quel contesto o si decida di andare verso una revisione dei trattati oppure si faccia una sorta di political compact, cioè una cooperazione rafforzata tra tutti quegli stati all'interno dell'Unione che desiderano davvero andare avanti in questo percorso, perché se da un lato l'ideale sarebbe ovviamente farlo a 27, dall'altro non possiamo continuare a essere ostaggio dell'Ungheria o della Polonia di turno, che per motivi tattici sacrificano le necessità strategiche, allora a quel punto una cooperazione rafforzata che mette effettivamente in comune la politica estera, la politica di difesa e di sicurezza, ci consentirebbe con un blocco di paesi adeguato eh, che segue questa strada di poter svolgere comunque questo ruolo impedendo appunto che considerazioni di ordine e di interesse strettamente di bottega o di, con una visione appunto mia poi, da parte del singolo Stato ci impediscano di poter svolgere il ruolo che la storia ci sta chiamando, ci sta chiamando a svolgere. E Natalie prima diceva, ricordava una cosa fondamentale, siamo felici del eh, risultato, io personalmente lo, lo, non l'ho mai nascosto, delle elezioni americane che ci consegnano di nuovo una relazione transatlantica forte e un'amministrazione un con cui poter interloquire con una comunanza di valori e di approccio. Ma è ovvio che la sfida americana di questo secolo non si giocherà più in Europa. Il centro di attenzione sarà sempre di più l'Estremo Oriente, il Pacifico, a ben altri teatri. Quindi autonomia strategica non deve essere letta come concorrenza o rivalità tra Europa e Stati Uniti, ma come capacità europea di poter eh, a, a, a assumersi determinati doveri e compiti anche a prescindere da quelle che sono le disponibilità Grazie. e le priorità del nostro alleato principale ecco, quindi Grazie, la Presidente, visione tu. è complementare ma non alternativo ah, abbiamo altri ospiti che aspettano di là ancora anche loro devono andare quindi chiuderò molto rapidamente ringraziando davvero caldamente gli ospiti di questo pane che... Mi sarebbe piaciuto, potesse durare di più. Eh, Natali Tocci, Tito Boeri, Marco Buti e Fabio Massimo Castaldo. Eh, invito adesso i nostri ascoltatori a seguire il prossimo panel che sarà dedicato al Green Deal europeo. Grazie ancora a tutti e buona giornata.